Guardi, grazie Presidente. Non volevo intervenire però poi è arrivato a un certo punto, come dice il Presidente Terranova, eh, te le tirano fuori no? dalla bocca. Allora ho sentito dire nell'intervento di prima che così passa il tempo. Allora io vorrei ricordare Presidente al Consigliere Figliomeni che le sentenze sono provvisoriamente esecutive come da legge del codice di procedura civile è una sentenza questa del 17-12-2013, questo vuol dire che le amministrazioni che erano qui presenti nel 2013 non hanno dato il giusto input agli uffici, è per questo che chiaramente si trovano spese maggiorate, quindi è inutile dire oggi, eh, e poi tra l'altro sottolineo, hanno anche la faccia di votare contrario, astenuto, non votare su debiti che si sono ingenerati proprio perché nel 2013-2014 tutti i debiti fuori bilancio che stiamo votando non sono stati soddisfatti nei termini previsti da legge. A maggior ragione questo debito fuori bilancio il cittadino non poteva mh, andare in mediazione perché eh, la legge sugli espropi il testo unico sugli espropi è molto preciso bisognava sì, infatti non riesco a parlare grazie ai miei colleghi e, la legge sugli espropi è una legge molto particolare si prevede chiaramente un'indennità di espropio che può essere se non soddisfa può essere impugnata e quindi poi la Corte d'Appello come giudice unico può, eh, anzi, deve eh, individuare la giusta indennità. È un indennizzo, quindi un, un soddisfo che si dà alla persona per legge, quindi non ci sarebbe stata nessuna mediazione. L'unico errore di questo debito, come di tutti gli altri, è che non sono stati eseguiti nei termini di legge, cioè 60 giorni dopo il deposito della sentenza che ricordo è del 2013. Grazie. Grazie a lei.